Parto con i ringraziamenti. ringraziamenti al settore patrimonio della regione per aver creato questa occasione che per noi eh, ufficio gestione amministrativa e valorizzazione strategica del patrimonio della provincia di Parma è veramente utilissima per far, cominciare a fare un po' sintesi, mettere a sistema quelle che sono tutte le, le realtà, le situazioni per tornare poi attraverso il l'ufficio, questo settore patrimonio culturale della regione ad avere ulteriori suggestioni per andare avanti. Io come eh, sono Simona Sabbadini oggi sostituisco il mio dirigente che come dicevamo ha avuto dei contrattempi e sono la, la responsabile di questo nuovo ufficio che inizia a lavorare a seguito di una nuova organizzazione all'inizio del 2021. Quindi affianchiamo la nuova organizzazione regionale, diciamo, però esattamente, e ha un obiettivo, una, si propone di affiancare, a una gestione, quella che necessariamente è da sempre stata portata avanti con, per il giardino della Regia di Colorno, quella gestione manutentiva e l'ottica prettamente, di mantenimento, conservazione, tutela e messa in sicurezza anche un impulso più eh, strategico, più di sviluppo, molto in sintonia con le esigenze del territorio. Questo perché il nuovo ufficio e viene inquadrato entro una, um, nella realtà più di programmazione territoriale, di sviluppo territoriale, e a fianco di tutto quello che è il settore lavori pubblici. Quindi deve essere capace di percepire e sentire le, tutte quelle che sono le, le esigenze anche di eh, installazioni turistiche, di, di reti che nel territorio possano far capo alla, anche al patrimonio provinciale per poter eh, svilupparsi. Allora partiamo, io chiudo Rivalta. Ringrazio intanto... Anche, dunque, vado, chiudo tutto e passo qua, e parto con Sabbadini qua, e ci sarà una prima mh, nostra cartella: ecco che. Sì, ok. F5. Ecco, no, sì, no così. Allora, Dicevamo, il giardino storico della regia di Colorno tra passato e futuro, una sfida strategica di valorizzazione del patrimonio. Come responsabile voi vi direte, è un architetto? No, non sono un architetto, non sono un botanico, non sono un agronomo, sono neanche un ingegnere, che adesso sono molto importanti, però rappresento un po' una visione che in questi anni ha accompagnato lo sviluppo di questo giardino da burocrate, da amministrativo che però si è resa conto della complessità della gestione di una, del patrimonio perché oltre alla regge al Giardino di Colono questo nuovo ufficio si trova a dover affrontare tematiche veramente impegnative legate a strutture patrimoniali molto varie articolate. Passiamo dalla reggia e dal giardino alla, um, alla struttura alberghiera di Prato Spillo, passiamo eh, nell'Appennino, quindi passiamo al recinto faunistico del Monte Fuso. Insomma, delle realtà veramente diverse. La reggia e il giardino storico hanno questa peculiarità e questa importanza di, eh, della storicità e della tutela e della complessità adesso io vi vorrei brevemente tenendo un po' eh, d'occhio l'orario vi prego di, di farmi segno se mi dilungo troppo ma insomma non penso partiamo allora dalla bellezza, vi facevo vedere uno spezione di un filmato che ha accompagnato la mostra delle porcellane e che co così chi non, per chi non conosce il giardino della reggia di Colorno è abbastanza eh, significativo. Inquadra la Zelkova, che stamattina ho sentito eh, citare in più occasioni, cioè l'albero monumentale, inquadra il parterre che è stato invece oggetto più di discussioni perché eh, è stata questa rivisitazione, riqualificazione del giardino all'inizio degli anni 2000 che al momento non è particolarmente, eh, stamattina dicevo, nelle varie interventi non è stata giudicata e poi si vede in lontananza il parco che noi chiamiamo parco romantico che eh, dell'Ottocento, che al momento è quello che, tornando invece all'inizio della mattinata al PNR, era quello che volevamo più valorizzare. La nostra candidatura, come è già stato detto, non è stata non è andata a buon fine, ma ci ha permesso, ed è questo che vi illustrerò brevemente le caratteristiche del nostro progetto, di mettere a fuoco le, le esigenze, anche per i prossimi anni, in ogni caso di poter agire per stralci, eventualmente sempre avendo i fondi, insomma sostanzialmente trovando i fondi necessari e comunque evidenziare anche quelle che sono non solo le esigenze tecniche di sicurezza, di manutenzione, ma anche quelle che arrivano dalla comunità di, dei fornitori del giardino, che sono elementi da non sottovalutare. Vado a farvi vedere il filmato. Così, okay. Questo filmato ha mandato un po' in, okay, in, messo in difficoltà i nostri tecnici. Allora, quella che era lo spirito del, dell'ufficio è quello di fare sintesi e sintesi è un po' eh, cioè unire la dinamica di manutenzione con quelle di sviluppo. Che è, la, sintesi anche di una complessità che ha caratterizzato la storia del giardino di Colorno. Non neghiamolo, non è semplice. Eh, ricostruire anche per piccoli, vi do degli spunti anche perché la platea è di eh, indubbiamente di, di esperti, eh, professori e eh, studiosi che hanno nel tempo mh, per, acquisito delle competenze una conoscenza veramente approfondita del giardino della regia di Colorno quindi io qui mi sono limitata a sovrapporre delle ehm, di quelle che sono state le caratteristiche nei secoli del nostro giardino, quindi dalla rocca feudale al giardino del Settecento. Qua notate già immediatamente eh, la, il famoso... Eh, la famosa zampada oca o il ventaglio verso l'infinito che caratterizzava e che è ancora benissimo visibile nei terrazzamenti dall'alto ovviamente della, de della campagna e dell'agricoltura colonese nonostante sia stata densamente antropizzata. E, uh, eh, riempita di abitazioni insomma qua vedete le varie successioni eh, della, del giardino però mettevo in evidenza semplicemente i tre momenti fondamentali che sono il giardino alla francese dei farnese quindi col bibiene le delizie farnesiane che sono delle incisioni su carta ehm, eh, conservate in parte all'archivio storico, in parte alla biblioteca palatina, nell'ambito del complesso monumentale della Pilotta di Parma, che sono veramente dei documenti importanti, incisioni su carta, che rappresentano il fulgore, lo splendore. Del, uh, del giardino in epoca farnesiana eh, anche, siamo quasi alla fine del Seicento e agli inizi del 700 eh, perché un grande fr Francesco sarà il um, dopo Ranuccio il, il duca che più si interesserà del giardino e arriveremo al massimo del uh, Passatemi il termine, della creatività settecentesca, nel senso che avremo dei giochi d'acqua strapitosi, di una grotta incantata, degli automatismi, quindi siamo veramente una torre un autore d'acqua, un'ingegneria idraulica che per il settecento era veramente eh, quasi direi eccezionale. E, e da qui arriviamo poi alla seconda metà uh, della, um, del settecento, col giardino dei Borbone, ovviamente alle, dietro alle, alle quinte si giocano ehm, eventi eh, di, di portata europea molto importanti, cioè le più grandi dinastie si dividono il potere anche a spese della regia di Colorno, cioè è oggetto attraverso i matrimoni, attraverso le, eh, le, le, i, i, i, è oggetto di, eh, di mire eh, e di successioni dinastiche che rendono molto interessante anche il proprio il, il giardino, perché poi a seconda del Duca e dell'interesse del Duca per il verde e per il paesaggio, il, eh, il giardino potrà beneficiare oppure essere, abbandonato, essere dimenticato più che abbandonato e quindi questo eh, provocherà poi dei danni che a, a, alla fine risulteranno, più che danni eh, porteranno a quello stato un po' di abbandono che, Imporrà, eh, diceva, eh, no, che imporrà una, un ripensamento, anche se eh, dibattuto, ecco, non di semplice gestione. Quindi qua vedete i nomi dell'isle Petitto, progettisti di grandi eh, architetti, particolarmente rilevanti e impegnativi. Insomma, importanti che non, di cui non, su cui non mi soffermo. Arriviamo all'Ottocento eh, al Giardino di Maria Luigia che si avvale della del Giardinier del Barvizius. I giardinieri che accompagnano i Duchi in questa, eh, nei vari progetti di, di paesaggio del giardino sono delle personalità, delle eccellenze delle, eh, delle scuole dei giardini d'Europa. Che da Parma guardano, ritorno ancora a citare Versailles, di cui un po' tutti si, come dire, indicano no? come il modello, per coloro c'era esattamente una della documentazione e soprattutto, tornando indietro, dell'Isle era il giardiniere di Versailles. Quindi la, se non paternità, però il collegamento con l'Oltralpe, con la Francia è decisamente accertato. E quindi, eh, ecco, io ho fatto una rapidissima carrellata per dire tutta l'importanza e la rilevanza di, del giardino. Arriviamo però alla fine del, eh, dell'Ottocento, l'Unità d'Italia, 1870 la provincia di Parma acquista per 100.000 lire il, la reggia e il giardino. Eh, per cosa? Per farne la sede, soprattutto, dell'ospedale psichiatrico. Ehm... Che dire, è un aiuto, è molto interessante leggere l'atto di compravendita scritto a mano perché si riferisce ai meschinelli che avevano bisogno di aria salubre sarebbero i malati dell'ospedale psichiatrico che dovevano essere eh, con la da Parma dove non era più sufficiente, non erano sufficienti gli spazi per ospitare questi ammalati, devono riportare, uh, vedono in Colorno un, uno spazio sufficientemente grande per poterli anche eh, di restare bene all'aria aperta e quindi e il giardino era una parte molto importante di questa realtà. Quindi la provincia acquista il giardino e eh, mh, anzi beh, volevo tornare indietro per farvi vedere eh, la... Mh, la, quello che succede poi nei primi eh, del novecento cioè quelli che abbiamo chiamato gli usi impropri del giardino perché in queste foto che forse riusciamo a uh, visualizzare ma forse neanche bene si può vedere l'uso dell'ippodromo um, dell con, con cui è stato utilizzato per cui è stato utilizzato il giardino a cui eh, era seguito anche il, il velodromo per le biciclette e poi avevamo un una um, questo eh, potete vedere l'orto di guerra dove coltivavano le patate, sono delle foto eh, molto significative, c'è una, una, una collezione di foto storiche raccolte eh, da parte del, di Franco Piccoli che è molto eh, vicino insomma, alla storia del giardino, tutta la comunità di Colorno è veramente eh, molto legata a, a questa realtà. Questi usi impropri, degenerano fino all'uso del parterre come campo da calcio, quindi ho già detto tutto, quindi quando la provincia alla fine degli anni Ottanta, dovrà cominciare a mettere mano ai lavori di rifacimento delle fondazioni, di delle facciate, delle torri, quindi dal punto di vista dell'architettura del palazzo, alla fine, cioè alla fine, arriviamo alla fine degli anni novanta, eh, penserà, valuterà, comincerà ad interrogarsi sul giardino, è l'ultimo passaggio, l'ultimo tassello di, di lavori veramente importanti che hanno interessato la Reggia. Non vi ho detto che il giardino è di 11 ettari, per chi non lo sapesse siamo a 20 km da Parma, quindi è collegato insomma al capoluogo. Potete vedere come era prima, ecco, siamo uh, a fine anni 90, inizio anni 2000, come era prima e quella che è stata la scelta. L'assessore Buttarelli, capofila, Giovanni Buttarelli, ora scomparso, eh, riteneva molto, mh, crede molto in questo progetto. Eh, si affianca di vari esperti, potete, mi rimando, se siete interessati, a un interessante documentario di Luigi Simeone, che ancora oggi si può eh, le, eh, ascoltare anche su Facebook, eh, di, di immediata 45 minuti che traggono la storia di questa, del, del restauro e della riqualificazione, riqualificazione, non so, forse qualcuno direbbe eh, ricostruzione, ecco questa ricostruzione del giardino di Colorno che ehm, è stata veramente impegnativa, impegnativa oltre ai, ai fondi, eh, cos'era, oltre un miliardo di vecchie lire, per attenersi ai disegni sostanzialmente del Settecento, del Delisle e Petitot, se interrogandosi però ecco gli interventi non erano stati fatti senza porsi il problema da che in che direzione andiamo cosa facciamo e in questo in questo documentario spagnoli l'architetto paesaggista che segue eh, queste operazioni se lo chiede e dice noi al momento in Italia non c'è una cultura del paesaggio del giardino della ricostruzione così consolidata quindi un po' siamo in difficoltà però alla fine decidiamo di affidarci alla natura in primis cioè far parlare la, la botanica che era ancora lì presente e poi anche alla, um, al, al bello, cioè possibilmente chi, gli architetti che hanno lavorato per questo giardino hanno sempre cercato di eh, la, um, qualcosa di bello, quindi noi ricostruiamo, questa è stata la sua linea, una uh, una proposta per i visitatori possibilmente bella su disegni originali. Dopodiché si viene a creare quella eh, situazione che era già tipica del, del giardino della reggia di Colonna negli anni precedenti, cioè giardino alto sotto lo scalone della reggia formale la francese, scalone verso il, il parco romantico, quindi giardino basso e poi Giardino Romantico che in altri tempi andava all'infinito, quindi andava verso quello che si chiamavano la riserva di caccia, prima ancora il bosco di Mazzabue, il serraglio, cioè dove andavano a cacciare sostanzialmente i duchi. Vado avanti velocemente per dire che questo restauro, discusso, accettato, accolto, comunque molto impegnativo, farà sì che eh, la... la la provincia anche, l'amministrazione provinciale cominci però a mettere più a sistema azioni di valorizzazione perché se prima era un prato eh, verde, un po poco significativo, ci giocavano a calcio, era più difficile strutturare delle azioni di valorizzazione, che forse catalog dalla catalogazione a una, una mostra eh, di, di valorizzazione. E quindi eh, ha iniziato dopo oh, questa questo importante restauro, come vedete, a assegnare al giardino delle funzioni più specifiche. Questo anche sentendo, che è un elemento che contraddistingue continuamente la, la storia del giardino, eh, sentendo la comunità di Colorno, come vedete eh, sulla sinistra, eh, una sulla sinistra, sì, sulla sinistra, la, la, i pal, do, le, la cavea dove viene rappresentata l'opera d'estate, eh, la mostra mercato del giardinaggio di qualità che nei primi anni 90 permette alla provincia anche di stabilire un rapporto con eh, la fiera di Courson in Francia, quindi un gemellaggio importante, cioè avere il sistemato positivo che eh, crei più azioni e quindi politicamente come strategie trovi una strada che ti aiuta per eh, a fare degli interventi e delle attività. Non, ho, non sono entrata nel merito della, della, della, della botanica ma vedete che c'è questo disegno, lo stemma fatto con sepi di, di bosso affiancato dal verso di Carpino e nel semicerchio finale, oltre alle fontane che vengono ripristinate eh, con tutta un'opera di rifacimento di impegnativo, ci sarà il, la, la vaseria di agrumi che doveva anche qua richiamare quelli che erano un po' gli aspetti della, eh, del progetto settecentesco. Ecco, tutto questo da fare, però vorrei chiedervi l'attenzione, guardate tra il 2013 e il 2019 cos'era il parco all'inglese. Quindi chiusura assoluta di quest'area perché è assolutamente in, in, non percorribile e problematica per eh, la, la funzione di tutti. Um, L'EDERA di fronte a tutto ciò è il male minore che però siamo arrivati anche a, a fare queste pulizie, ma qua si vedono tronchi eh, caduti, insomma mh, è veramente una situazione impegnativa che in questi ultimi anni anche a fianco di quello che è stata nel frattempo l'evoluzione delle province e quindi una revisione delle funzioni, con anche una perdita di quelle che erano precedenti possibilità di spesa in campo del turismo o della cultura, che con la legge no, di revisione istituzionale non abbiamo più, eh, mh, si, si impone eh, l'attività la, la, di tipo manutentivo sia per riaprire il parco alla comunità, che in questi anni è chiuso perché non era assolutamente agibile, e sia però per cercare di fare in modo che possano riprendere le attività più di promozione, che non è semplice quando la situazione è in questo tipo. Qua vi faccio semplicemente vedere come dopo, ecco, la pulizia, no, prima della trinciatura annuale, dopo la trinciatura annuale, con questa slide, eh, è un po' al centro di questa presentazione, perché dopo tutto, perché vuole essere un po' una sintesi di quello che è successo prima e poi guardare anche avanti. Ad oggi siamo in grado di, con i fondi del bilancio provinciale, data la possibilità di agire in termini di, eh, di funzioni e quindi di, di, di, di budget collegato al bilancio, eh, nel fare una manutenzione che ha... Ecco, in qua mi ricollego a quello che è stato detto stamattina, cioè l'importanza della catalogazione e dell'avere un patrimonio ben documentato. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Questo non sembra, ma ancora qualche minuto... Mm. Poco. Allora vado avanti, però il, abbiamo tutte delle VTA e poi anche un sistema georeferenziato di analisi dell'area su cui potremo investire e eh, attivarci eh, con, con varie possibilità. Dunque i costi di gestione, ve li dico molto terra a terra i numeri, 100.000 euro all'anno solo per la manutenzione, manutenzione ordinaria minimo 50.000 solo per le pompe, per l'idraulica e anche per la... Uh, investimenti straordinari che ce ne sono ogni qualvolta tenete um, che è un, un evento per esempio il giardino della regia di Colorno ha interessato da eventi come tutti i matti per Colorno, no? recentemente c'è stato è stato molto significativo durante <ride> eh, in uno di questi eventi, se era lontano dal pubblico meno male si è staccato una, una, un auramo quindi per, <ride> provate a immaginare il momento critico allora vado velocissima però ehm la messa in sicurezza ci ha permesso di. Questo lo devo dire perché è molto importante. Attivare un'audioguida digitale. Nel senso che con questa audioguida il visitatore potrà, a pagamento dal gestore della reggia, attraversare il parco in autonomia. Non è un'audioguida su supporto, non è un'app, è molto comoda perché ti accompagna in una visita botanica della. Ecco. Sulla PNRR cosa posso dire? Per noi era una sfida come per tanti altri era un momento dopo vent'anni dalla chiamiamola ricostruzione rinascita del parterre rilanciare. Quali erano le esigenze? Rendere ancora più bello il, la componente vegetale perché eh, spostare l'utenza dalla zona parterre alla zona eh, del parco romantico che altrimenti viene utilizzata solo come area di passaggio dalla comunità invece la comunità deve soffermarsi e soprattutto interrogarsi sul valore di bene culturale di bene tutelato, noi a questo volevamo arrivare, a fare in modo che ci sia una maggiore percezione del bello di quest'area, quindi le fioriture da sottobosco che adesso qua rapidamente scorro, la, la creazione del biolago, la biodiversità era molto importante perché a volte si riduce a uno stagno e questo non è bello. Ecco. Quindi l'inserimento, questo era forse un po' una, una, un azzardo, ma per noi era importante, di installazioni integrate nel bosco che potessero far soffermare il il pubblico, i visitatori anche in, in serale e poi questo era una specie di petalo da dove poter eh, far fruire e vivere la, uh, il, il parco romantico eh, vede, prendeva spunto dalla dalle geometrie del parco formale anche dalla reggia e proponeva un padiglione che questo è stato chiamato Florum, interessante perché da qui si poteva fare formazione si poteva lavorare come attività di giardiniere si poteva eh, avere anche un piccolo punto di eh, ristoro ecco, mh, impianti va bene, lascio perdere, eh, l'importante è fare quella che diciamo che soprattutto no, vorrei ehm, ricordare questo è il PNR, il giardino in una prospettiva di valorizzazione che è quella sfida da cui il titolo, e cioè che per noi era importante creare delle progettualità su tutto il territorio, quindi al centro, della, in collegamento con le, altre, con, una pista, con le altre residenze ducali, creare uno studio di fattibilità per piste eh, ciclabili. E anche questo è già in parte finanziato, quindi in un'ottica di questo nuovo ufficio, vedere la regge, il giardino come crocevia di progettualità questo è un po' il nostro intendimento